Box Craccato, Me craccato, remota. uno, Technology di di. di vita 1 di vita fatto. Let's go! Quante ne abbiamo? Eh 39, sai. No, no, no. 31 40! Prima che inizi il video, lo sponsor di oggi è Italian Technology Vrea. Uno store online dove potrete acquistare prodotti tech come iPhone ricondizionati, monitor, schede video, ma soprattutto dove potrete assemblare il vostro PC dei sogni. Il sito è www.italiantecnologyivrea.it, vi basterà andare sullo store, cliccare su uno degli articoli e inserire il codice ZBLUT5 per ottenere il 5% di sconto. Italian Technology spedisce in tutta Italia, basta selezionare la propria regione e il metodo di pagamento e acquistare il prodotto. Ma ora torniamo al video. Cazzo, io faccio, io, io ti giuro che con, da quando sto facendo sta strat è worka un sacco eh. E forte segna come mappa. ci voleva una, una città del genere, ragazzi, ha riempito la mappa finalmente. Sentivo che mancava qualcosa in sta mappa, sentivo. Sentivi? Lo sentivo proprio dentro, lo sentivo tutto dentro lo sentivo. No, da parte di scherzi, no, prima quando no. c'era la televisione, c'era il vuoto, c'era il vuoto grazie. pieno ciao pizza si sì, eh, ragazzi, contento, ne, so eh, faccio così. 80 fps e eh, anche a me fender con bot dove sono venuto da te bro? nooo Sono sti palazzini di merda la ci lascio le Tutto fodo il palazzo? È. neanche un'arma c'è una smitraglia fuduriosa minchia faccio 67 fps quanto è troppo? Hai figlio bro Arrivo Fatta Cinema dietro Ci sono, ci sono, arrivo Fuori Nice, chill Sopra Un big per te Faddy Nice Fatto la Mi distrutto. Nice. Dietro, ha distrutto Peccato Nice Sono dietro trapanato traccato, traccato. Oh, torno, torno, torno Nice Nice, servono mini cortesemente raga Eh, io non riesco l'ho Striker oggi striker Riva a prendere la carta, riva a prendere la carta sopra Dio ma non è un cazzo nostro Sono tornato dentro il palazzo Eh perché sono tornato al 9 di vita io <ride> ho un prodino arrivo perda ti prego allora, dammelo arrivo, tutto vieni vieni oh dovrei coprire la cazzo arrivano arrivano da qua arrivano da qua lo box raga in 3 raga in 3 finita raga in 3 17 40 box e ovviamente chi è che si è allora, prenduta la bomba del faccio? io come io? ha fatto col lateral figlio di puttana Oh, Ma andiamo in questo posto, andiamo, andiamo, andiamo. Arriva. Ah sì, c'è cioè, ingiocabile giuro. Però almeno divertente. Lì vuole uscire. Prendiamo eh. delle mini... dei game, dai, Sì, è arrivato. Va bene, stai per Vieni a far da Rass. Non me Stavo, stavo non pensavo, stavano facendo, facendo, facendo da Rass e sono pure entrato. Zarugurio, 4 colpi pompa. Come thanks Entro qui dentro. Attacco. io che Mi sto curando Attacco. Attacco. Attacco. aura Attacco. Attacco. Arrivo. Non ho Box. Buon hit. Guarda. Padre. Il cazzo è 14, 14, 14 15 colpi piccoli. Eh, apri. Nice. Vabbè, te lo posso aspettare un po' dai. Qua. No, no, c'è il c'è il c'è il, il, il, il, il. Altra gente, il. ragazzi, fanno il c'è il c'è il c'è il c'è il one hit, one hit, one hit Non vado Ori... 3, 4, 50. Saldo. 90. No. Ma... C'era qualità, no? Io l'ho trovata io. Oh! <ride> mi do la mano attraverso il muro, la mano del signore. Eh, gente. Avanti. 20. 19. 20 è cagato. Eh, perché hanno arrotondato. Sì, ci sta, dai. qualcuno che io faccio il giro io, io io sto venendo a giro da destra ah io gli sto un po' bomba di benassino Non cacato cacato cacato cacato cacato cacato cacato cacato cacato cacato cacato cacato cacato muro 20 20 Knock cacato cacato cacato cacato cacato cacato uno cacato cacato cacato madre cacato cacato cacato cacato cacato cacato cacato cacato cacato cacato cacato cacato Arrivano Arribano per potere queste... Ah no sta 20 Stavo okay. il 20 20 Oh mio dio ah, Avete so spiderman Usate spade Usate usatelo usato. Usate, usate. Vado Vado va, Gli sto rompendo il cazzo Non si sta curando Io, io sto rampando, io sto rampando. 20 20 20 3 3 2 20 1 eh. è white, white. L'ho messo con uno di vita bro. Ok gli sto rompendo il cazzo Vai Ax Vai, vai. 20 Riturna. a terra quello blu 20 20 20 quello che mi dai! 1 hit, quello che è nai! Dio distrutto E' bloccato quando la scala? C'era uno sopra io se potete laserarlo 22 io ho fatto 35 euro sopra di me Troppo tutto Axe Stacco col potere Caccato caccato questo! Nice Why do I'm dead? Guarda Che hai? Guarda su? Dov'è? Ah dov eh, non lo vedo <ride> Neanch'io vecchio Neh, zero di pinque Sto da tutto Ah, no, tenete il bombone viola Tenete il bombone viola Eh, come uscirà no. con 20 kg da dinna Poi li vedi? Ah ma sembra sempre alle 40 Ulan No infatti dovremmo Questa l'ho pubblicato su YouTube oggi stesso E va Fortnite giustamente No ci bug Gente gente gente Ci sono Ok Vado sinistra, io Vado da lo Ce l'hai fatto come la volta Se l'hai 32 Vado ora dietro Occhio occhio occhio Blood. Te lo scioggo quello 22 22 22 Crackato 1 e l'altro 50 Uno avevi il potere Cioè si è allontanato Ok Te lo spammo Ma da un me, me ce ne sono due eh due, due, dei, due sotto e uno allontanato 30 20 23 23 24 no, guarda. Guarda. Ma il mi sport? spara in di lei mi spara Sta laggando 20 22 22. Eh, Raga uno per non ho scado Uno non Genate Genate Non puoi fare mi fa Comunque sparavi in delay, ragazzi, ve lo giuro su, su qualsiasi cosa, ve lo giuro Scendete in picchiate. eh <ride> <ride> Si fightano, <ride> si non si fightano no. 20. Non ci devono stilare le kill Mi Ho fatto triplo 20 Si fightano ai rift Ora corre un 31 HS 20 20 di nuovo, 4 20, 4 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, Eh 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, non quassato, mi, è quassato, finish, mi è arrivato il finish, non mi è venuto il finish, non è stato, non è stato. Dove dove dove? Cioè, c'è qua sotto. È rimasto, è rimasto sul bunker, bunker, bunker. Non è arrestato, un cazzo. Ti bunker. Ho non puoi di dare, che non puoi bisare. Oh, questa bella, è stata già. Ha già cercato di, cazzo. 20 20 drac, 20 ward, 20 ward, 1 tramitch mesh. Sì, mi sa, interessati, mi sa, anche così. se sì, dobbiamo andare, dobbiamo andare ora. Ah, sta, sta pure lui. Ah, no, stai buttando te? Proteggimi, se proteggimi, proteggimi. C'è gente anche no. di fronte all'edificio mio. Io sono mi solo... lascio spada. Sì, da sì, da sì, sì. ho anche le pad, ho anche le pad, partiamo tutti. Allora, la pad, la pad. Sono sopra di te, non li vedo. Ti lascio, le... Ti lascio tutte le pad. Vieni qua. Sì, sì, sì. a lutto laggiù. Eh, eh, mi sprayano anche, ragazzi. Ti lascio anche la metraglietta. C'è gente, ragazzi. 27. Ma come Ho 80 Fatto. Sopra 100 Crack Dead No uno Uno uno uno uno Uno raga Piccono No Unlucky Dai vai vai vai Possiamo fare 40 Possiamo fare le 40 C'era un team dietro il pinacoli seguitemi di qua di qua di qua Dovevamo fai te Tu mori per mano di altri 60 Arrivo 60 60... Arrivo 60... 60... 60... 20... 20... Tutto in tempesta sono Crack ah. auto io con la benza esatto. Mi insieme. 30 un Morto uno. Una è Un altro è sotto di me. Già full mitra. Dai. È sceso full low. È dal mate. Spara un altro team dalle case. Ha mi Serve sì. il finish comunque a me. 30 Craccato questo non vuoi, se non Ce l'han preso, non voglio crederci qua Dov'è il team? Dov'è il team? Chi qua stava? in ah, casa. È casa... Tutti, tutti in team. casa, tutti in casa, occhio! No, so. Spammate, spammate, spammate Cento, spammate. crack, dead, crack, box, la skin di... di... di... 2, di... 1. Sto uscendo, sto uscendo, sto Dove Però io livare. Dove è che vuoi livare, frate? Cioè? No, gli no, ho fatto 40 blu, 40 blu non ho fatto. Ma gli possiamo fare ancora le 40 bombe? Poverino. poverino. No, c'è un no, altro no. team! Mi fermo, li fermo. 30! Mi sto fermando. No, no. 30 3-3 raga, 3-3 siamo Ho oh, oh, one shot one shot questo qua dentro Il box 1-9 Raccato Fatto Rack 40 dead. Let's go! Quanti ne abbiamo? Eh, 39 No, no, no, no! no. 31-40! <ride> Ehi! Hey! Oh, oh, oh, già oh, oh, oh, oh, oh, uh, tiri, i demoni di Tilted. I demoni di Tilted, vai, 40 bombe a Tilted. Let's go!